Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su questo video Oggi, come avete visto, praticamente non è uscito il video quello che era stato chiesto Perché ho pensato a una cosa migliore Allora, i, mi era stato chiesto di fare il personaggio in legno Steve Ma iniziato, avevo iniziato a prepararmi il materiale e Poi mi è venuto in mente che voglio fare una roba migliore, più, eh, fatta meglio e quindi pensavo anche di farlo che si muovesse, quindi le braccia che si muovono, segue magari un percorso e tutte queste cose qui, quindi sto lavorando sul codice che devo scrivere per, utilizzando Arduino praticamente con i motori servo andrò a farlo muovere e sto elaborando il codice, quindi questo video verrà spostato ulteriormente perché prima faccio il codice, poi appena ho tutto pronto, poi in altro, altra parte mi servono dei motori quindi ho dovuto ordinarli, bisogna aspettare che arrivino e tutte queste storie qua quindi verrà rimandato Altre cose... Eh, anche la serie di Minecraft per adesso è un attimo interrotta perché sto andando avanti a costruire off camera che sto sistemando tutti i materiali intanto qua sto facendo aggiornamenti sul computer e quindi anche quella è interrotta tra un po' inizierò una nuova serie ma sto organizzando tutto adesso sono un po' fermo perché mi sto organizzando è un casino con preparare le robe di Natale tutte queste cose qua al lavoro è tutto un casino io ho il cavo davanti ok? quindi sono abbastanza fermo ultimamente però cercherò di portare comunque qualche contenuto altre cose che mi viene cos'è questo avviso ok questo i sal di tutte le cose va bene altre cose uscirà un video sicuramente su come creare con arduino un controller per delle luci natale che me lo farò ho visto progetti allora voglio provarci anch'io a riprodurli e sto aspettando anche di tutto il materiale che c'è cioè, un sacco di materiale che deve arrivarmi e non posso fare niente quindi però comunque cercherò di portarvi qualcosa e quindi i video in programma verranno slittati più avanti mi dispiace per questo contrattempo ma ho, voluto, ho deciso di fare le robe fatte bene e non buttate lì Quindi vedrete, vale, varrà la pena aspettare Altre cose che volevo dirvi è eh, Sicuramente un progetto che entrerà con questa striscia qua Un pezzo di striscia led RGB E andremo sicuramente a preparare tutta la roba per Natale Magari farò un video anche dove faremo Proprio gli addobbi natalizi, non lo so. Sto guardando intorno se c'è altre informazioni, mi sembra di no. C'è la videocamera un po' offuscata, c'è un po' di nebbia. Fuori piove, piove, ve lo garantisco che sta diluviando fuori. Quindi vediamo, vi faccio vedere. Intanto vediamo se. se riesco vi faccio vedere. Non so se si vede che sta diluviando abbastanza Non so ma sembra che Si vede si vede poco si vede poco poco poco poi vi faccio vedere che Qui abbiamo i fiori sta fiorendo questo qui l'ho messa su sughero perché stava marcendo poi ho rinvasato questa qui abbiamo questa qui che sta buttando fuori una radice nuova lì si vede un po sfocato perché il telefono oggi non ha voglia di collaborare ho organizzato tutto il banchetto per l'inverno ma lì ci faremo un video a parte comunque vi faccio vedere una leggera panoramica questo è un mi era stato regalato si è cioè seccato completamente e guardate dopo averlo annegato di acqua e messo con tanta luce guardate che cosa ha tirato fuori gli ho già dato una tagliata perché era troppo ma vi già cioè vi spiego adesso dai, cosa voglio fare praticamente come vedete ha questa forma strana no io voglio andare col tempo ad utilizzare o questo questo metto qua o questo qua sopra e basta e il resto andrò a toglierlo Adesso devo solo vedere un attimo come Reagisce come cresce in modo da tenere solo questa prima parte di curva e basta Solo questa qui oppure questa qua addirittura trasformarlo metterlo inclinato vi faccio vedere Praticamente metterlo inclinato Metterlo non so, tipo così inclinato e fare tipo, non so, una cascata O qualcosa del genere Cioè, Questo qua aspettate, Questo qua andrò a piegarlo verso il basso E andrò a fare tipo una, una Semicascata Vedremo come reagirà Dai Vi ricordo Per questo video è tutto Vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like E se avete delle idee o qualcosa Lasciare i commenti sotto in descrizione Io vi ricordo che i video continueranno, non si fermeranno, abbiate pazienza per questo, visto